sulla fiducia sulla fiducia La sei tu, con il tuo guardare avanti, sei più forte di me, che non so restare solo. Che mi ami così, senza soldi né lavoro, hai ragione che tu non si può tornare. così come stella del buio, sorseggiando caffè, rilassati e ridenti denti, la mia orte le altre sono pazzi quadri, la mia Il tuo sguardo da bambina E se esco con te freghi con la tua risata La più bella sei tu Dolce ladra l'altra imperfetta che andiamo così Piedi a terra e occhi in cielo. La migliore sei tu Ho il coraggio di chiedere scusa a me Io così non si può tornare indietro, forse è meglio lasciarsi, ma è più bello, poi rincontrarsi, tranne un più rai, per le strade del centro, rappredati anche noi, mentre il traffico scorre, rincorrerti per dirti che vai dove vai mia migliori sei tu hai ragione